Ciao! Allora, benvenuti nel video dei top del mese di settembre 2017, ho dovuto chiudere tutto perché miracolosamente sta piovendo e questo mese è un po' così. primo top è questo siero di cui avevo due campioni, quindi l'ho usato per un po', della bottega verde, si chiama Goji Perfect. È un siero potenziato, anti rughe levigante, attivatore di perfezione, con pro retinolo, estratto di goji e collagene vegetale. Allora, il prezzo, l'ho segnato, è per 30 ml di 29,99. Cosa a dire del siero? Intanto è un siero viso che ha una consistenza leggera da siero, quindi si stende sul viso, si applica e assorbe immediatamente. La profumazione è, sente ancora un po', fresca, e resta sulla mano un pochino ma sulla pelle non più di tanto e poi non dà fastidio assolutamente la texture oltre al fatto che è un siero e quindi assorbe immediatamente è perfetta anche da usare come base trucco ad esempio se vogliamo mettere correttore fondotinta oppure anche la terra lasciamo asciugare bene a modo e poi mettiamo dopo la terra o una bb cream tranquillamente e idrata bene Perfetto per la mia pelle mista perché non unge, la pelle risulta morbida ma non lucida e questi quando lo trovo in promozione lo potrei comprare. Secondo top e devo dire finalmente questo blush della Neve Cosmetics, questo si chiama English Rose e avevo la taglia piccola, taglia piccola 0,7 grammi, l'ho segnato, costa, eccolo qua, 3,90 euro mentre quello grande... 12,90 che è un 4 grammi. Non riuscivo a leggere, non riesco più a leggere da lontano. Allora, tanto l'ho proprio finito, quindi da qualche parte vi metterò lo swatch. blush della Neve Cosmetics che trovo che sia bello, perfetto per il mio incarnato perché è un rosa che si vede, si vede leggermente, fa un effetto pelle sana ma non eccessivo è stato perfetto anche con l'abbronzatura, abbronzatura parliamone, però comunque sia che si vede bene, che si stratifica anche e che è modulabile. L'unico che non ha un sottotono blu o viola che quindi non fa l'effetto livido ho trovato che è davvero un valido blush che magari quando trovo in offerta lo prendo a prezzo pieno, perché no? Oltretutto, anche in estate sulla pelle mista non va a spostarsi perché è in polvere, quindi è davvero buono, questo sì che lo promuovo. Ultimo top per questo mese è questa maschera per i capelli della Omia. È una maschera capelli capelli biologica all'olio di semi di lino. Dice di... Adatte per fortificare i capelli, 0% di coloranti sintetici, siliconi, PEG, oli minerali, parabene e olio di semi di lino da agricoltura biologica certificata con tanto di certificazioni. Allora, la confezione è un 250 ml. Io l'ho trovata in offerta, l'ho proprio finita, e il profumo non mi dispiace visto che è un prodotto biologico quasi completamente la prima volta che l'ho applicato sui capelli ho detto ma non funziona poi dopo qualche applicazione ho capito come funziona e quali sono i trucchi allora basta poco prodotto, si massaggia bene sui capelli, si massaggia bene bene soprattutto sulle lunghezze, sulle punte, si massaggia bene bene bene si fa penetrare bene a modo e poi si risciacqua. quindi lasciamo un tempo di posa massaggiandolo di 5 minuti si rimuove molto facilmente e lascia in questo modo i capelli davvero morbidi, nutriti, belli luminosi, non li appesantisce, non li va a sporcare, ehm, sono perfetti se vogliamo usare per farla piega oppure per fargli asciugare l'aria aperta, quindi con qualche trucchetto per farlo penetrare bene a modo è un valido prodotto e direi che se lo ritrovo in offerta questo lo ricompro. Allora, questi sono i tre top del mese di settembre, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io come sempre spero di esservi stata utile, se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete i posti recensioni di beauty e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così salte avvisate quando carico un nuovo video e basta, alla prossima, ciao!